In questo tutorial vediamo come si utilizza eh, la estensione per browser di Digo. Digo è uno strumento che ci permette di raccogliere, annotare, organizzare, condividere, se vogliamo, eh, tutte le risorse che troviamo mentre navighiamo online, quindi pagine web, eccetera. E, è possibile appunto installare un'estensione per browser che rende tutte queste operazioni molto semplici molto veloci e abbiamo inoltre la possibilità di eh, creare degli outliner che adesso vediamo eh, cosa sono io ho già installato questa est estensione questo web clipper lo vedete qui um, per installarlo eh, se state utilizzando chrome vi compare automaticamente il pulsante di installazione basta cliccare confermare e verrà installato eh, se state utilizzando un altro browser per esempio Mozilla, vi faccio vedere: non trovate adesso siamo su Mozilla, non trovate il pulsante mh, di installazione del web clipper, ma eh, trovate un pulsante per iniziare a utilizzare Digo eh, via browser, diciamo senza il web clipper. È possibile però installarlo anche per Mozilla o per altri browser andando a cliccare su downloads qua in alto, si apre la pagina e qua vedete che abbiamo il pulsante per installare l'estensione per firefox in questo caso e come vedete ci sono anche eh, le app per dispositivi mobili eh, torniamo però su chrome ok Uh, come funziona? Allora supponiamo di essere su una pagina web nella quale ci sono dei contenuti che mi interessa e che vorrei uh, catturare in qualche modo. Allora vado ad aprire, um, clicco sul web clipper, uh, devo ovviamente per utilizzarlo essere, mh, avere effettuato il login, quindi avere un account su Digo. Come faccio a crearmi un account? Torniamo alla pagina, alla home page di Digo, clicchiamo su sign up e eh, ci creiamo un account, uh, può essere un account a pagamento oppure gratuito come quello che ho io, ovviamente ci saranno funzionalità un po' diverse a disposizione. Già con l'account gratuito si possono fare però un sacco di cose utili. Allora dicevo clicco su uh, Web Clipper e dopodiché chiaramente devo andare a inserire le mie credenziali. Una volta che ho inserito le mie credenziali, cliccando su uh, questo pulsante si apre un pannello con una serie di cose che posso fare. Quello che voglio farvi vedere adesso è um, fare, um, crearmi un outliner. Quindi, scusate, ma qui ecco, apro l'outliner, cioè si apre questa... questa questo spazio sulla destra del, del monitor nel quale io trovo eh, di default già un outliner presente in inglese eh, dove ci sono eh, alcune veloci istruzioni eh, per imparare a, a utilizzare appunto l'outliner se clicco sul all outliner torno all'elenco questo poi potrò se non mi interessa potrete andare a cancellarlo ehm, da un'altra parte poi vediamo dove. Adesso voglio crearmi un nuovo outliner quindi clicco sul più, devo dargli un titolo, quindi io adesso do un titolo fantasioso e cosa, cosa faccio? Allora supponiamo che mi interessi uh, questa parte di testo, la seleziono col mouse e poi vado a trascinarla semplicemente all'interno di questa sidebar eh, analogamente posso fare semplicemente così con le immagini e guardate anche con delle immagini animate e ehm, supponiamo poi di voler prendere un altro pezzo di testo eh, tutti questi tutto questo testo è chiaramente editabile quindi io posso andare a editare il testo e aggiungere testo mio come più mi piace eh, una volta che ho fatto questo ehm, io avrò sempre a disposizione questi appunti questi queste immagini che ho salvato all'interno eh, di questa barra che potrò sempre aprire appunto andando ad agire su questo web clipper eh, vi faccio vedere poi che ehm, chiaramente posso anche fare altro quindi cambiamo pagina web, supponiamo eh, che questa sia una pagina web che eh, voglio utilizzare in modo diverso da quello di prima, cioè non voglio catturare delle parti ma voglio eh, semplicemente andare a evidenziarne delle parti e a fare in modo che ogni volta che io accedo a questa pagina web trovo le mie evidenziazioni e i miei appunti. Quindi se voglio annotare questa pagina web, cosa faccio? Clicco sul Web Clipper. Prima cosa salvo l'indirizzo, um, cioè salvo la pagina web, il link. Se voglio posso aggiungere una descrizione in questo campo, dei tag, eh, qui mi suggerisce matematica perché era un tag che avevo già utilizzato, aggiungerlo a un outliner, ma io adesso non... qui mi dà l'elenco dei miei outliner o condividerlo con un gruppo se eh, su Digo faccio parte, ho creato dei gruppi. Eh, posso segnarlo come da leggere dopo oppure eh, a seconda che io selezioni o meno questa casellina, renderlo privato oppure pubblico. Lo salvo. Una volta che l'ho salvato vedete che si aprono questi strumenti. Io posso andare a mh, evidenziare parti di testo. Uh, per esempio questa parte qui, posso scegliere chiaramente anche il colore e, ok e posso anche aggiungere delle uh, note, dei post-it diciamo quindi io posso uh, scrivere um, delle note che possono servirmi uh, e salvarle Ok, chiaramente poi posso andare avanti. Eh, cosa succede? Che poi quando eh, riaccederò a questa pagina, a questa stessa pagina web, ehm, con, eh, ehm, essendo loggata ad Igo, ritroverò tutte le annotazioni, le evidenziazioni che eh, ho fatto e ultima cosa che vi faccio vedere anche se l'abbiamo già vista prima è che è possibile se sono su una pagina web mh, ci capita spesso navigando di incontrare qualcosa che ci interessa ma che in quel momento non abbiamo il tempo di eh, consultare possiamo salvarcela eh, sempre su digo per eh, leggerla in un secondo momento quindi basta andare qui a cliccare read later ok e nel momento in cui clicchiamo su read later come vedete in automatico ci chiude la pagina eh, non, niente di male anche perché tornando sulla sull'home page di digo ehm, adesso io sono eh, loggato ho inserito le mie credenziali quindi qui eh, posso andare sulla mia m, biblioteca o sui miei outliner sui miei gruppi o altrimenti sugli strumenti se vado su my library vado eh, a trovare tutto ciò che mi sono salvata, quindi in particolare questa è la pagina che ho salvato dicendo la voglio leggere dopo, posso andare a aggiungere dei tag o a editare, annotare l'articolo e se invece vado, adesso chiudo la pagina di prima e riclicco la pagina web che avevo annotato, come potete vedere mi ha salvato le evidenziazioni compreso l'appunto che avevo preso aspettate che non riesco ad aprirlo ecco e mi, ha, mi ritrovo anche eh, gli outliner gli outliner li posso trovare anche andando a cliccare qua quindi prova mi ritrovo ehm, Qui vabbè, mi dà delle indicazioni che adesso, tutto sommato, potrei anche fare a meno di leggere. E vi faccio notare che se cliccate sulle immagini, che qui mh, sono in miniatura, eh, si eh, ingrandiscono e tornano alla loro mh, forma originale, compreso questa che, vi ricordate, era un'immagine animata.